Bentornati sul canale per te questo blog, qui è il Gons e siamo qua per fare un unboxing di un pacco fantastico, bello corposo, che mi ha mandato CG Entertainment, che ringrazio. Dentro c'è qualche novità e alcuni cult che mi mancavano in collezione. Vi sono mancato? Partiamo da Blackwater Abyss blu ray di andrew trauchi regista che non conosco e che ha fatto il film dei riff un film con gli squali sembra un po come si chiamava quell'altro film con gli squali dove due rimangono in mezzo al mare insomma tratto da una storia vera e questo qua però ha i coccodrilli questo regista ha fatto anche altri film sempre con ambientazioni con animali quindi squali coccodrilli c'è un film precedente che si chiama Blackwater Non lo so, spero che sia carino A me i coccodrilli mi hanno sempre fatto parecchia paura Perché hanno questo sguardo vuoto Non lo so, li trovo veramente spaventosi Un po' come i dinosauri, no? In effetti loro sono un po' degli animali preistorici Questa è l'edizione Ma sicuramente il coccodrillo mi fa più paura degli squali Questo è poco ma sicuro Un gruppo di amici guidati da uno speleologo Decidono di esplorare un sistema di grotte sotterranee, nel quale quest'ultimo si è imbattuto mentre era alla ricerca di due turisti scomparsi. Purtroppo, però, durante l'escursione si manifesta un'incredibile tempesta tropicale, insomma, rimangono bloccati e saranno grandissimi cazzi loro. Blackwater, Abyss, sicuramente, eh, vi farò sapere la mia opinione su questo film. Horror con gli animali poi passiamo a non aprite quella porta 3 che non ricordo credo che sia una trascetta veramente galattica film di clyde anderson che in realtà non è altri che eh, claudio fragasso ovviamente è un film apocrifo di letterface insomma della saga di texas chainsaw Massacre, però in realtà non c'entra niente assolutamente niente infatti il titolo originale del film Doveva essere in realtà Night Killer. Poi i produttori mm, che ci mettono sempre lo zampino. Per riuscire probabilmente a attirare la gente al cinema. Eh, lo chiamarono non aprito quella porta 3. Insomma, sono quelle robe che fanno molto folklore oggi. Il film, come era stato girato da Claudio Fragasso, non andava bene ai produttori, quindi fecero girare delle altre scene aggiuntive. Platter a Bruno Mattei. Credo che sia veramente una trecciata di quelle pazzesche quindi lo guarderò con grande piacere essendo io un amante del trash a proposito di trashate abbiamo abbiamo un altro film di un finto americano William Snyder che in realtà non è altro che appunto Bruno Mattei eh, famoso per essere un regista che rubacchia qua e là filmati da altri film o da documentari ecco questo non è il caso più lampante credo cruel Javs Film diventato cult per la trama e per l'uso di stick footage ecco come si dice stick footage praticamente dentro trovate scene di altri film con gli squali rubate proprio prese in prestito tra virgolette da documentari eccetera eccetera quindi si noterà probabilmente che lo squalo insomma cambia continuamente eh? addirittura cambia da squalo bianco a squalo tigre eccetera eccetera so bello so good sì ecco il classico film marcio Marcio Dentro che... Marcio Dentro che intenerisce i nostri cuori di Amanti del Cinema Horror. Fighissimo, fighissimo. Mi piace molto la cover. Semplice e potente. Passiamo da un film ultra trash eh, a un film invece che secondo me è un capolavoro che è un film di Joe D'Amato dice anche Aristide Massacesi, il suo vero nome insomma. Sto parlando di Buio Omega, ma a parte la, lo splendore di questa copertina vintage, è un film del 79 sulla necrofilia, M veramente malato, veramente malato, bello, bello in tutti i suoi, tutti i suoi aspetti. Bah, la storia di questo tizio che dimora la fidanzata, comunque la donna che ama, e lui se la, quindi se la tiene, se la, se la tiene lì come un feticcio, poi succederanno altre cose. Questa è una nuova edizione da master in alta definizione, come potete leggere qua sotto. Eh, questo è da avere assolutamente, è stupendo, tanta roba. Buio Omega. Tra l'altro, ero convinto di averlo in collezione, invece, finalmente. Lo recupero. Eh, adesso vi faccio vedere un'altra sì, novità, nel senso che non è da molto in un video, credo. Storia di un fantasma in Blu-ray. Scusate. Storia di un fantasma in Blu-ray. Devo dire che è un film incredibile, nel senso molto fuori dagli schemi, è abbastanza particolare. Chiaramente non è un horror... Uh, Inteso come qualcosa che deve far paura, ma è molto deprimente, molto angosciante sotto certi punti di vista. Cazzo, cazzo, cazzo! No, ma è tristissimo, è tristissimo, però mi è piaciuto, mi è piaciuto. C'è cioè, questo tizio che muore, la rappresentazione di lui da morto, come potete vedere, è il classicissimo lenzuolo con i due pugni. Cioè, è stupenda la cosa. E in realtà il film è molto serio. È. È molto serio, fa riflettere, è interessante. Veramente è un bel film, secondo me. Horror solo per le tematiche, non per certo perché faccia paura, ecco. Da avere. Veniamo a un maestro del sapete, che storicamente, i DVD mi cadono. Ecco, stava per succedere. Veniamo a un maestro del cinema horror thriller italiano che eh, viene nominato veramente troppo poco, di cui anch'io non ho visto tutto. Infatti, vado a recuperare un po' di cose. Sto parlando di. Mario Bava. E adesso andiamo a vedere i film. Un attimo che mi metto. Cinque film mi sono fatto mandare da CG per riempire questo vuoto nella mia collezione. Li prendo un po' a caso. Shh. 5 bambole per la luna d'agosto Film, thriller, insomma questi sono horror thrill. Comunque sono dei thriller abbastanza violenti Quindi rientrano perfettamente nel genere che piace a noi Questo è, del, è un thriller del 1970 Liberamente ispirato a 10 piccoli indiani di Agatha Christie E tra l'altro citato in una scena di Kill Bill da Quentin Tarantino Secondo me sono, sono tutti da recuperare in un modo o nell'altro Chiaramente legale Potevo aprirli prima? Non so più dove andrò a vivere con tutti questi film, veramente. Allora, questo è veramente un caso assurdo. La casa dell'esorcismo è un film, praticamente, di... Cioè, è attribuito a... a Mario Bava, ma è un rimaneggiamento di un vecchio film di Mario Bava, che si chiama Lisa e il diavolo a cui sono state aggiunte delle scene è stato rimontato sono state aggiunte delle scene appunto eh, girate da Alfredo Leone e di cui Mario Bava in realtà ha, ri ha rifiutato ha rinnegato la paternità appunto perché chiaramente credo che l'avrebbe fatto chiunque e quindi insomma è veramente un caso molto particolare sono proprio curioso di vedere cosa ne è venuto fuori perché dietro a certe operazioni cinematografiche ci sono veramente dei casini incredibili tra l'altro come potete vedere c'è Kojak Kojak i più giovani non sapranno di che cazzo sto parlando Gli orrori del castello di Norimberga, Che non è stato girato a Norimberga, Ma in Austria Ecco qua gli orrori Qua potete vedere gli orrori Fin del 1971 Sono tutti più o meno degli anni 70 questi Sono son contento di far vedere un po' di film vecchi E di andare a recuperare anch'io dei film vecchi e spero che i giovani che si appassionano all'horror ma anche quelli che si appassionano tardi all'horror chiunque possa diciamo, uscire un po' dal, da questa moda dello mainstream e pensare sempre alle nuove uscite e basta perché c'è tantissima roba vecchia da andare a scoprire, riscoprire, rivedere perché a volte quando passano anche 30 anni uno si dimentica di averli già visti e così magari avremo meno congiuriani che dicono che The Conjuring è il capolavoro assoluto perché in realtà c'è una storia dietro a questi nuovi film a nuovi franchise c'è tanta storia di cinema che è un po' andata dimenticata quindi andiamo a riscoprirlo fatelo anche voi eh, facciamolo tutti così riusciamo a farci una cultura anche migliore Gli orrori del castello di Norimberga Baron Blot Il rosso segno della follia sempre Mario Baba sempre vediamo non mi ricordo di che anno è 70 ma quanti cazzo di film faceva questa gente trailer galleria fotografica credo, bla bla bla. un thriller psicologico madonna non vedo l'ora di vederli tutti cioè fantastico voilà dentro non è stampato quindi in questo caso però molto carina questa immagine il rosso segno della follia e poi ultimo reazione a catena ma quanto è bella questa copertina qua ragazzi tutto questo rosso Fin del 1971 con gli effetti speciali di Carlo Rambaldi grandissimo Carlo Rambaldi durante la lavorazione aveva il curioso titolo che a me piace molto così imparano a fare i cattivi che lo trovo molto, molto simpatico allora questo film è considerato praticamente il, il vero Pustipite del cinema slasher quindi eh, molti molti dicono, molti affermano che se non ci fosse stato questo non ci sarebbe stato venerdì 13 e compagnia bella, quindi tanta roba qua abbiamo anche un fantastico librettino leggero leggero ma che fa sempre piacere trovare un foglio però insomma c'è da leggere, curato da notturno bravi, infatti vedete qua c'è una scena di Due che, che sono stati ammazzati Quindi non so se vi ricordo qualcosa Questo è il fantastico pacchettone di CG Entertainment Io vi ricordo che... Eh... Su CG veramente c'è un mare di roba fantastica come questa che eh, tante volte viene anche messa in offerta quindi tenete d'occhio la loro pagina Facebook tenete d'occhio il loro gruppo, lo il gruppo startup che eh, vi dà anche la possibilità di partecipare a delle uscite piuttosto fighe state lì dietro perché questi film valgono un sacco secondo me da un punto di vista artistico non c'è bisogno di aspettare per forza il nuovo film di James Wan perché ci sono i film di Mario Bava adesso li rimetto tutti insieme e vediamo se riesco a farli cadere. Come al solito, riuscirò? Sono tantissimi. che dire Grazie, CG, grazie di esistere. Ne manca uno che stava volando qua sotto. Infatti, eccolo qua. Allora, eccoci qua. Ecco tutti i film dell'unboxing. Se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale ma anche a seguirmi su altri social Siamo praticamente su tutti i social comprese altre piattaforme video e eh, dove si fanno live sono tornato finalmente su YouTube ci tornerò presto anche con altri video turuturuturutum, turuturuturutum. commentate scrivetemi se avete visto i film, se ve li ricordate se, se vi incuriosiscono e lasciate un like o un dislike se siete dei grandissimi pezzi di